Salve a tutti, io sono Chiara ed è Letizia. Vorremmo consigliarvi di leggere La delle mie Scritto da Pippo Alticozzi ed editato da Cavinato Editore International. Il romanzo si apre descrivendoci la Sicilia del secondo dopoguerra. Il protagonista è un giovane di 10 anni di nome Pippo che perde i suoi genitori e viene ospitato eh, da, a casa degli zii. Questi ultimi, però, non potranno mantenerle, così lo manderanno a vivere in un istituto. Qui incontrerà Alberto che diventerà la sua seconda famiglia. Ma eh, non durerà a lungo questa sensazione, a causa di eh, tante vicissitudini che poi si susseguono nella vita del protagonista, ehm, diciamo questa voglia di avere una famiglia di avere degli affetti eh, lo rincorrerà un po' per tutto il libro e inizialmente poi eh, uscito dal, dall'istituto ehm, si sposerà avrà una felice vita insieme a sua moglie a suo figlio fino a quando non perderà il lavoro ed, ed... e inizia la seconda parte del libro nella quale egli cerca disperatamente inizialmente di realizzarsi lavorativamente anche perché questo, da questo dipenderà anche la realizzazione familiare il protagonista cercherà in tutti i modi di avere la sua rivalsa, eh, ma la migliore conquista eh, l'avrà alla conclusione del libro. Vi consigliamo di leggere questo libro, in quanto tramite le vicende del protagonista emergono eh, dei valori importanti che ormai oggi diamo un po' per scontato come l'amore, la famiglia, l'amicizia e anche quella voglia di rivalsa che il protagonista ha eh, per tutto il libro perché vuole migliorarsi ha continuamente il coraggio ehm, di affrontare le nuove sfide della sua vita. In quale capitolo è da chi viene pronunciata questa frase? Però ognuno di noi ha un destino, allora io dico, non adattiamoci al nostro destino, lottiamo finché lo si possa cambiare per creare un mondo migliore, senza con questo dovere per forza sacrificare i nostri ideali, le nostre gioie, le nostre aspirazioni. Il mondo è grande, ognuno può inseguire i, nostri, i propri sogni senza mortificare quelli degli altri. C'è spazio per tutti, se solo lo volessimo veramente. Vi invitiamo a scrivere la risposta nei commenti e speriamo che troviate utile questa recensione. A presto, <ride> e economicamente, far fronte anche a all... lui. sono in, ca... in... Perché in realtà... allora, praticamente <ride> dunque! È <ride> successivamente Andare. al fatto. Sì, vorremmo consigliarvi sì. di leggere la di Merende. Script. Che scripto! ed edito da cabinato Editore international. Ma vuoi guardare Letizia? Ma io ho guardato e me lo tengo. Allora, andiamo avanti, allora. Ciao, Ciao buona, buona, mescoli, buona Pasqua, buona Pasqua. Ciao a tutti i lettori. Salve a tutti, io sono Chiara ed io Letizia. Vorremmo consigliarvi di leggere È Ladri di merendine. Ladri? Di merende. E eh, va bene. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. vabbè. La dita di merendine <ride> è Cambia allora. Salutiamo i soldi spicci <ride> Ciao, vi stimiamo Vi stimiamo, no. <ride>